Cinque minuti nella facoltà. Eh, grazie. Allora, eccomi qua. Eh, scusate, ma avevo una connessione bassa, andava, era uh, al, trannellante, al trannellante. Per cui siamo parlando dell'ordine del giorno che ho presentato, vero, Presidente? Sì, sì, consigliere, 45. L'ordine del, eh, del giorno che abbiamo anche discusso in commissione. Eh, di fatto si chiede all'interno di questa proposta di... Eh, rivalutare e avviare un percorso per incentivare il passaggio alle carrozzelle elettriche. Era un, un progetto già in precedenza eh, avviato, io credo che questa amministrazione proprio in questo momento dove si sta portando avanti questa proposta importantissima che di fatto eh, farà in modo di tutelare gli animali finalmente dopo tanto tempo, è eh, una proposta veramente di grande valore veramente molto apprezzata dalla città perché proprio in questi giorni, guardate, stavo dando in giro se ne sta parlando e le persone si aspettano veramente che venga portata eh, fino in fondo e possiamo aggiungere tramite questo ordine del giorno che non è nient'altro che un indirizzo politico però sempre importante perché eh, di fatto andrebbe a valorizzare un aspetto non solo di tutela degli animali ma anche ambientale con la sostituzione e l'incentivo a dover eh, eh, passare a queste carrozzelle elettriche che di fatto vanno verso un'idea eh, un di futuro di questa città che noi abbiamo eh, ben presente eh, l'ordine del giorno è un ordine semplice sostanzialmente si chiede di riattivare il progetto con l'università che era partito già alcuni anni fa e credo che questo sia il momento opportuno per presentarlo ma soprattutto per sostenerlo eh, se si vuole veramente bene alla città e si vuole eh, dare un indirizzo che preveda eh, una tutela anche dell'ambiente ma anche un messaggio positivo nei confronti eh, della città, ma soprattutto di tutti quei turisti che verranno qui a Roma. Noi speriamo veramente che questo brutto periodo possa, possa passare e che i turisti ricomincino a venire a Roma. Io credo che questa eh, se dovessimo e riuscissimo a portarla avanti questa cosa sarebbe veramente qualcosa di valore per la città. Grazie Presidente.